Nello studio uso Tueppi perché essendo spesso eh, da clienti e fuori studio riesco a condividere con i miei colleghi in studio la gestione delle pratiche e lo consiglio a tutti i miei colleghi.